La NA, la NB e la ND a mio parere sono le più carine, penso anche secondo il signor Franz Sì, la, la NC hanno fatto questa collaborazione con Ford che non, non è stata riuscitissima Neanche gli appassionati di, di Miata l'apprezzano più di tanto Devo dire che la, la prima storica con i fari pop-up e questa sono quelle che mi piacciono di più Al momento dobbiamo eh, smontare l'ultimo degli ammortizzatori che ci rimane, posteriore destro in questo caso. Allora ora eh, per incominciare smonteremo i due bracci superiori e smonteremo anche la eh, bielletta come dall'altra parte attaccata alla stabilizzatrice. Dobbiamo smontare i bracci eh, inferiori, uno è questo e uno è quello più basso tra i due ci troviamo alla destra del fusello, dopodiché dovremo andare per ultimo ad allentare eh, il bullone eh, inferiore dell'ammortizzatore ed infine ehm, i due bulloni che ci tengono il supporto superiore per poi poterlo sfidare eh, la carrosseria. Abbastanza scomodi. Ostici. ovviamente la nostra fortuna in questo caso è che questi bracci hanno il bullone saldato perciò ci basta una chiave sola per smontare vediamo se ci esce a mano sì. anche in questo caso abbiamo il bullone che è il dado che è saldato direttamente sul braccio grande comodità questa sì. Sì perché con una chiave senza usare una doppia chiave possiamo allentare e sfilare. Ci siamo, vediamo se anche questo si sfila in maniera cristiana, non credo. Ovviamente applica un po' di resistenza perché in, questo, in questa fase il braccio rimane un po' a tiro mm -hmm. Eccolo. infatti vedi scende leggermente non e siamo... appena lo stacchi eh certo. adesso possiamo passare eh, andiamo per passi quindi facciamo a scaletta da sopra andiamo a sotto quindi ora eh, andremo a smontare la bielletta Ok, allora in questo caso ci gira tutto lo stelo insieme al, al dado, perciò dovremo fare un po' di leva per tenere uh -huh. la bielletta in tiraggio, a tiro, da modo che, da Aiuto? Modo che, sì, magari, allora dobbiamo... un po' con no? le mani se ci riesci, se riusciamo a tirarlo. Sì, viene lì. A volte gira, ma e poi Questa è una macchina nuova quindi è tutto più facile È sposte tutto molto più semplice Ha eh, voglia Svitol VD40 Credo sarebbe bene utilizzare VD40 E pregare che il, il dato si tolga Perché spesso bisogna intervenire in maniera un po' più aggressiva Allora, qua allora possiamo sfilare la bielletta, ora ci rimangono solamente i bracci inferiori insieme a eh, ovviamente l'ammortizzatore, il bloccaggio dell'ammortizzatore inferiore. Ok, abbiamo finito la fettatura, vediamo se questo, questa vite sarà generosa per noi. Sì, prova è stato. Passiamo all'ultimo... Passa sì, sì, prova a rimettere le mollettine e vedere se entrano insieme bene. Sì. Anche questa si è tolta in maniera molto semplice. Ora, tolti tutti i bracci e tutte le varie, diciamo, ecco, ostruzioni per poter far uscire l'ammortizzatore, dobbiamo solamente smontare il la vite che lo tiene fissato al fusello e poi passare alle due, ai due bulloni che lo tengono nella parte superiore. Procediamo con lo smontaggio. Filetto, molto, molto morbido no, in uscita perfetto, no, abbiamo staccato tutto dobbiamo solo passare alla parte superiore per poterlo poi estrarre dovremo utilizzare un trucchetto per poter smontare, allora qua abbiamo a differenza dell'anteriore sul supporto superiore dell'ammortizzatore invece che tre mh, punti di fissaggio ne abbiamo solamente due, uno qua e un altro qua, nel caso di questo siccome siamo molto vicini a questo telaietto, dovremo Diciamo, fregarlo perché questa chiave non ci, non ci va. Quindi, dobbiamo fare di questo: noi lasciamo questo a tiro, allentiamo questa con una chiave normale, di modo che una volta allentata, in teoria, essendo anche una macchina nuova, dovrebbe venire liberamente a mano. Proviamo se la mia idea funziona. E infatti, ha funzionato. E adesso possiamo anche andare a rimuovere l'altra. Ok, anche il secondo dato l'abbiamo estratto. Ora possiamo procedere a sfilare l'ammortizzatore. Ok, ora dovremo solo fare attenzione a non andare a sbattere contro la carrozzeria. Abbiamo questi bracci che ci, ci, ci impicciano molto, però... Cosa molto importante da non sottovalutare mai allora nel caso di questa macchina avendo una trazione posteriore abbiamo il semiasse solo nella parte posteriore dell'auto eh, Ovviamente il discorso vale per un 4x4 come per un solo anteriore comunque dove abbiamo eh, Il semiasse e andiamo a lavorare con il fusello dobbiamo sempre stare attenti nel muovere il fusello A non far mai uscire il semiasse eh, dall'innesto in questo caso dal differenziale perché potrebbe fuoriuscire dell'olio Nel caso in cui non lo abbiamo poi potremmo trovarci in difficoltà Allora finalmente Possiamo montare il nuovo coilover regolabile con la stessa strategia di prima, dobbiamo fare molta attenzione nell'infilarlo alla carrozzeria, ok, perfetto, c'è un qualche buon samaritano che da sopra Io. mi mette, mi appunta i... Sì. Ok, ora viene il momento un po' più, diciamo, tra virgolette. Oh sì, così dobbiamo... tengo io su? Dobbiamo fissare questa cosa, allora il dato ce lo danno loro e la vita è questa. Perfetto. Il dato dovrebbe essere lui, è lui. Ok, questo l'abbiamo appuntato, poi possiamo, adesso dobbiamo Ovviamente conviene fare questo lavoro in sequenza di come l'abbiamo abbiamo smontati Quindi, il primo sarà cioè, questo inferiore In questo caso ci sta dicendo molta fortuna perché questi bracci di solito non si mettono mai così facilmente vero mai questa forse è una delle pochissime volte che capita ok adesso che abbiamo fissato là il braccio possiamo anche infilare la pelletta l'officina allora partiamo con il fissaggio della bielletta e ci siamo poi abbiamo già eh, messo tutte le viti, come diciamo prima, fortunatamente c'è entrato tutto subito, ora non rimane altro che accostare e tirare di dinamometrica, quindi andiamo ad accostare. 2, 3 e ci rimane l'ultima che è quella un po' più scomoda. E ci siamo ora ci serve la geometrica ci aspetta ok e ci siamo ora l'ultima che ci rimane da, da stringere è quella inferiore al fissatore si è lei yeah. allora. Ovviamente la dobbiamo sempre prima accostare e poi tirare, ovviamente le stiamo tutte tirando, tirando allo stesso tiraggio perché hanno la stessa dimensione, dobbiamo farlo in una maniera Ci siamo. Allora, al momento abbiamo fissato l'ammortizzatore al fusello, abbiamo rimontato la bielletta, abbiamo fissato e tirato tutti i ghiacci: 1, 2, 3 e 4. Ora ci manca solamente il supporto superiore dell'ammortizzatore da stringere. Ok, andiamo a ricontrollare anche per maggiore sicurezza, visto che sono solamente due, il tiraggio va bene. Allora cosa molto importante ogni volta che si fa qualsiasi tipo di lavoro ma in questo caso questo tipo di lavoro qua è ricontrollare sempre di aver montato tutte le viti perché dato il fatto che sono tante ci può stare che magari uno una volta si dimentica quindi andiamo a fare un controllo partiamo dai bracci inferiori questa l'abbiamo tirata poi abbiamo il braccio ancora qua sotto anche questa l'abbiamo tirata poi abbiamo i bracci superiori, anche questi li abbiamo tirati, abbiamo la billetta che è montata e tirata e abbiamo anche l'ammortizzatore qui sotto fissato con il controbullone dall'altra parte. La parte superiore l'abbiamo fissata adesso, quindi possiamo dire che il montaggio è stato effettuato correttamente. Siamo quasi basta perché altrimenti usciamo fuori il filetto che potrebbe essere un problema adesso mettiamo la parole perfetto ora per eh, diciamo fare una misura precisa tutti e quattro gli ammortizzatori dovremo ehm, una volta fatto tutto il filetto misurare con il calibro eh, per avere una misura diciamo uguale noi prenderemo la misura come di solito utilizzo fare io da qua quindi da, da questo punto qua fino a questo punto qua Prenderemo la misura quindi di, di tutto l'arco della filettatura per poterci rendere conto della distanza e farla uguale in tutti e quattro gli ammortizzatori. Prima reazione dell'assetto sul, sul secondo pozzo. Allora la macchina la possiamo abbassare ancora un altro pochino Però io nel frattempo vado a cena Quindi ciao a tutti Ciao Grazie per la visione Ci vediamo domani